Quando è che fai un grave errore nel dare la peggiore fantasia? Ho dedicato gli ultimi 4 video alla terapia breve con gli attacchi di panico, ma voglio chiudere con un video, un avvertimento importante. Tre situazioni in cui dare la peggiore fantasia come prescrizione è un errore madornale. Questa tecnica sistematizzata da Giorgio Nardone piace tanto per la sua efficacia, ma non puoi usarla a cazzo. Ogni tecnica infatti segue delle logiche ben precise. Quelle della peggiore fantasia nel mio sistema delle nuove logiche sono almeno due. La prima, la meno evidente, è quella dei piccoli cambiamenti. La persona infatti viene esposta ogni giorno a ciò di cui ha più paura in un modo graduale e molto rassicurante e semplice, l'immaginazione. E come la lunga tradizione sugli effetti della esposizione graduale ci insegna, questo ha un effetto abituazione. La seconda più evidente è la logica dell'incrementare per ridurre. Incrementiamo proprio ciò che la persona fa, cioè il monitoraggio dei propri sintomi, chiedendogli addirittura di esasperarli, il che ovviamente è una forma di controllo. Questo crea un cambiamento nel sistema reazione di panico, che lo porta a collassare su se stesso. In altri termini, aumentare il controllo delle proprie reazioni di panico porta a una loro diminuzione per paradosso. Una tecnica magnifica, ma che devi evitare di utilizzare in alcune situazioni. Numero 1. di fronte a quadri paranoidei. Usualmente definiamo una persona paranoica quando è vittima di una sospettosità esacerbata. In altre parole la persona è vittima delle proprie credenze. Gli altri non ce l'hanno con lei, ma lei crede che è così, è una sua convinzione. E non è raro che per questo finisca per sviluppare degli attacchi di panico o un'intensa ansia. Se però le prescrivi la peggiore fantasia per quest'ansia, stai facendo una cosa terribile. La costringi a pensare ancora di più a quelle situazioni che lei percepisce come estremamente reali ed estremamente minacciose. Una grande differenza con un panicante per così dire puro è che questo riconosce almeno a un certo livello, alto generalmente, l'irrazionalità delle proprie credenze, delle proprie paure. Paranoico no, e con la peggiore fantasia, finirà per crederci ancora di più. Nota, non abbracciando una oggettivizzazione della realtà, io non so se questa è la spiegazione vera, neanche mi interessa il concetto di verità a a dire che si è visto proprio che con persone descritte e diagnosticate come paranoiche di fronte alla peggiore fantasia peggiorano. Numero 2, il rimuginio ossessivo. Vi prego, vi prego, non date la peggiore fantasia come rimedio al rimuginio patologico. Chi ne soffre generalmente è uno che pensa all'infinito, e dato che all'infinito non c'è mai fine, è controproducente prescrivergli una tecnica che cerca di far finire un pensiero infinito aumentandolo ulteriormente. Ci sono casi in cui una persona pensa e ripensa e darle uno spazio ad hoc in cui farlo può essere utile, ma per il rimuginio patologico lascia perdere. Numero 3, quando non funziona. Sembra banale, ma devi tenere a mente che i risultati della peggiore fantasia sono tre. Il primo lo possiamo chiamare bene bene, ed è quando la persona sta bene nei 30 minuti di peggiore fantasia, cioè non prova dell'ansia in quei 30 minuti, e in più sta bene anche al di fuori. Finiti i 30 minuti migliora la sua condizione sintomatologica, questo è un segno che la tecnica funziona ed è adeguata. Il secondo lo possiamo chiamare male bene, cioè la persona sta male in effetti durante i 30 minuti, prova l'ansia, però al di fuori di essa, al di fuori di quei 30 minuti, scopre che la sintomatologia si è ridotta, sta meglio. Anche questo è un indizio che la tecnica è adeguata. E poi c'è il male male, la persona sta male all'interno dei 30 minuti e poi continua a stare male fuori dei 30 minuti, portandosi le ansie e le angosce anche al di fuori di quella prescrizione. Ecco, Se proprio c'è bisogno di dirlo questo, è un chiaro segnale che la peggiore fantasia non va bene per quella persona o per quel problema. Ora, ci sono sicuramente tante altre situazioni in cui non applicarla, ma queste più o meno sono tra quelle più diffuse e tipiche, spero che ti siano di aiuto per far sì che le tue intenzioni migliori non creino degli effetti peggiori